Scena 1, prova, azione! Nel mezzo del cammin di nostra vita... Eh, Apollo, Apollo, Apo, Apo, Apo, Apo. il, il costume di Dante dov'è? Oh, è vero, no! Sono stupido! Mamma mia! Oh, ma dai! Brava, mettiti bravo, non metti dentro l'albero a camera! Ma guardarmi! Dai, ma che... Mi sono denudato e mi sono messo il... Mamma mia, che freddo! Devo rif Dobbiamo rifare tutto? Eh... Hai, la, hai sempre la stessa skin Ma no, io ho quella di Dante adesso E io vedo la stessa Vabbè, non importa, non importa Facciamo comunque la prova Allora Scena 1 Prova 2 Azione Nel mezzo del cammin di nostra vita Mi ritrovai per una selva oscura Che la retta via era smarrita Mamma mia, fa freddo, Oh, freddo, voglio la mamma, non, non trovo più Oddio, e eh, niente Eh niente, hai rotto tutto Eh lo so, eh, volevo fare la roba eh, bisogna... bella Mettiti in sopravvivenza oh, per favore ehm, Super P, eh, per favore nasconditi qui dietro perché qui è già è troppo vicino Esatto Ok, sono okay. Bravo, Eh No, non ci passa, aspetta No, ok, ci passa. Eh, bravo, bravo, bravo, hai messo le frasche, bravissimo, bravissimo. Ci vede il cane però. Eh, vabbè, non lo vedo. Ho oh, freddo ed ho molta paura. Come sono arrivato in questa selva un poco oscura? Cosa posso fare? Cosa posso fare? Cosa? Cosa? Cosa? Ah! Sta, sto ancora registrando Si può tagliare la parte Tanto non è venuta bene Come non è venuta bene? Ti avevo detto esplicitamente Non dire nulla mentre cade. Ma perché? Ma no, bene, la, teniamo, la teniamo la teniamo. Dovrei attraversare l'inferno Il purgatorio ed, un, ed il paradiso E io ti accompagnerò Grazie Aspetto con ansia di tornare a casa Ok, um, quindi il primo passo qual è? Ma perché? Pensavo volessi fare un taglio, vabbè, qui facciamo un taglio Qui tagliamo perché sei un idiota Esatto, eh, ho detto già bravi tutti col microfono, aspetta Ma scritta, um, andiamo a leggere Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Eh, Com'è? Cosa? Cosa? È la mia fede! Non avere un timore, poiché io sono con te. Sono invisibile! Lo so! Ma